Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Un caro saluto carissimi, eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata di Gesù Maestro di Israele. Oggi esamineremo, come vi ho detto nel video scorso, di fatto il capitolo 13 per soli due versetti. Il versetto 24 del capitolo 13 e anche il versetto 29 devo fare un piccolissimo cappello di introduzione il capitolo 13 in altri video è stato trattato molto più precisamente questo discorso è caratterizzato da alcune parabole per esempio il racconto parabole racconti a volte anche con uno sfondo di Mashal. il racconto del, i tre racconti sulla conversione però in chiave politica, sono discorsi di Gesù decisamente contrari all'autorità romana come politica, non verso i romani che, con i quali Gesù faceva miracoli e li portava alla conversione, però l'autorità politica no, si parla eh, si fa riferimento nei primi versetti, eh, dovete convertirvi perché eh, vi ricordate il 18 della, della torre di Siloe che era una torre fatta dai romani che crollata Oppure l'altra cosa terribile del fico sterile, questo, di questo straniero no? di fatto perché mette il fico dentro una vigna, cosa vietatissima. E Poi pretende di avere dei frutti nei, nei primi tre anni, cosa altrettanto più vietata. Ecco, eh, quindi era sicuramente un, un, uno straniero e un oppositore. E, insomma, ci sono episodi, episodi di tipica accezione politica. Poi abbiamo l'episodio della donna guarita di sabato. E il parallelo del regno, del, regno, del regno di Dio a cosa sarà paragonato qualcosa di molto piccolo quindi un grano di senape e lievito e poi si è arrivati al nostro versetto sforzatevi per entrare dalla porta stretta ecco, questo sforzo di entrare per la porta stretta noi cristiani questa cosa ci suona male ci suona assolutamente male però storicamente è molto chiara che cosa significa? sforzatevi, lottate, fate questo agone, per entrare per la porta stretta, perché molti di voi cercheranno di entrare e non avranno la forza. Allora, la prima cosa, noi non dobbiamo usare i termini di tradizione lucana paolina con eh, lo stesso termine in chiave giovannista o giovannea. La porta di cui si parla qui non è la porta del capitolo 10 di Giovanni, che la porta è Cristo poi c'è il guardiano che apre la porta che è Cristo la porta, non il guardiano e poi è anche il pastore bello quello è un tipo di linguaggio sacerdotale che nelle nostre previste su Giovanni stiamo portando avanti almeno da tre anni la porta di cui si parla nella Lacà di Luca e Luca da buon storico annota questa grande precisione la porta, quella porta lì Sforzatevi per entrare, sforzatevi, fate proprio un combattimento, lottate e assumere su di sé il gioco del regno. E il gioco del regno, secondo la dottrina ebraica dell'epoca e di oggi, ma nasce addirittura prima dell'epoca di Cristo, è fare tutti i mitzvot, soprattutto mettersi il gioco, quindi il gioco del, del regno e accettare tutte le alakot e anche le preghiere. Quindi non solo le regole, ma anche le preghiere. Quindi dal Ani, tutta la preghiera di Shachrit, quindi il Kiddush, lo Shema, e, e, e poi, ultima e non ultima, ovviamente, la Tefilah, la Midah, che è la tef tefila per eccellenza, la preghiera per eccellenza, chiamata Amida. Ci fanno piedi, dritti, no? Lo stesso orario del sacrificio. Sforzatevi, cioè lottate per entrare in questa porta stretta, perché sono pochi quelli che accettano questo molti cercheranno di entrare e non avranno la forza, non avranno la forza, così dice in greco, non avranno proprio la forza, le energie, non saranno dei, dei chazahim, no? de, de, non avranno questa forza. E, e quindi dice, dopo che il padrone di casa si sarà alzato ecco, e avrà chiuso la porta, quelli rimasti fuori cominceranno a bussare, signore aprici, signore aprici, e lui dice: Io non vi ho conosciuto. Ma come non ci hai conosciuto? Abbiamo mangiato e bevuto dinanzi a te? Sei passato a insegnare ai nostri villaggi? E lui dirà: Io non so di dove, sia, di dove siete, di dove siete. Allontanatevi da me, operatori di ingiustizia. In un altro brano dirà: Operatori senza legge. Ecco, quindi la, non fare Zedekah quindi operatore di ingiustizia, il fatto che si sia mangiati con lui, si è stati con lui, si è parlato nel suo nome, si sia... insomma, si sia stati insieme a lui, si sta, sto parlando sempre dei discepoli all'epoca di Cristo, non è condizione sufficiente se non prendi il gioco del regno. E nel versetto 28 lui scatena la gelosia, ma lo ha fatto apposta, lo stesso Paolo dice io voglio scatenare gelosie a quelli della mia, del mio popolo, la mia razza, che lui diceva così in maniera diciamo entusiastica, ecco, di appartenere al popolo di Israele, giustamente, dice, la piangerete, e soffrirete molto, dice, perché voi non accettate questo gioco, il regno, quando vedrete Abramo, Isaac e Giacobbe, quindi per lo Zekut, per, per, per i meriti di questi patriarchi, addirittura, eh, arriveranno, e di tutti i profeti del regno, eh, voi starete fuori e loro saranno dentro, verranno da Oriente, da Occidente, da sedentura e eh, eh, da a Mezzogiorno e parteciperanno al Bacchetto del Regno. Fa riferimento ai pagani? Fa riferimento agli uomini della diaspora? Mm, non è dato da capire dal testo, ma in un altro testo parallelo parla esclusivamente dei pagani, dice darò l'eredità a, a un altro popolo. Da lì poi addirittura tutta, tutta la, la, la leggenda metropolitana della teoria della sostituzione. Israele, grazie a Dio, rimane quello che è popolo di Dio e la Chiesa rimane quella che è, che è la sposa di Cristo. Le due cose non sono assolutamente conflittuali, sono due cose assolutamente che marciano parallelamente e si incontrano proprio nel punto omega, il punto infinito, l'ultimo punto, che è il Cristo, l'Alfa, da cui tutto è sorto, l'omega dal quale tutto sarà ricapitolato nella finale. Ecco. Gesù quindi che ha fatto? Gesù ha detto sforzatevi di entrare per la porta stretta. La grazia creata e nella grazia creata esistono delle operazioni e energie. Forza, quindi le energie e le operazioni, sono le modalità con le quali questa forza viene data, non c'entra lo Spirito Santo lui è il forte e non è la forza. No, sto parlando della grazia. La grazia creata, perché la grazia increata è Cristo. Mm? Quindi la grazia creata sono operazioni, quindi, sono operazioni e disposizioni per poter operare e ubbidire i comandi di Gesù. Non chi dice Signore, Signore. No, chi fa la mia volontà, direi in un altro verso, Qua dice sforzatevi a entrare, quindi c'è uno sforzo. Purtroppo molti cristiani gnostici vedono in questo sforzo come se venisse, pelagianamente parlando, come se venisse da noi lo sforzo di compiacere a Dia di aggraziarcelo. Togliamoci questo incubo perché la Bibbia non parla di questo ma nemmeno la letteratura ebraica parla di questo. La letteratura ebraica ha sempre riferito, e questo posso dirlo perché <ride> posso dirvelo, eh, ha sempre fatto riferimento all'ezekut avot, cioè eh, sulle grazie dei padri, sui loro meriti, di poter rimanere: meriti di fede, ma è un fede operativo, di poter rimanere con, dentro il patto di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e di Moshe Rabbenu. E, e quindi lo sforzo è proprio quello di avere, di esercitare la grazia per poter ubbidire ai comandi di Cristo. I comandi di Paolo, i comandi della Chiesa, ecco, perché sono comandi che producono grazia e vengono dalla grazia. Non c'è nulla di eh, come devo dire, di di, di ragionieristico, non c'è nessuno dout des, non c'è nessun merito da parte dell'uomo, se non quello di ubbidire. Ecco, l'unico merito è questo. di saluto e vi ringrazio. La prossima volta inizieremo col capitolo 14, che è denso di Alakot, mentre il capitolo 15 non ne ha neanche una. E quindi avremo più puntate per stare insieme e parlare di Gesù Maestro di Israele, nel Vangelo di Luca, nella prossima puntata, il capitolo 14. Ciao e alla prossima!